Buongiorno amore mio, buongiorno. buongiorno. Allora, ieri dove sono andata Anastasia? Alla riunione della tua scuola che inizierà fra pochissimi giorni, mentre nella tua non sono potuta andare perché era allo stesso orario di quello di Anastasia. E visto che lei inizia la prima elementare, ovviamente ho dovuto partecipare a quella. Dove stiamo andando adesso? A comprare il materiale. Il materiale il materiale per la scuola sia per Ani che per Vane va bene? No, e magari... il posto è lo stesso ordiniamo e facciamo i sacchetti va bene, poi Anastasia dobbiamo andare a comprare anche uno zaino nuovo vediamo se facciamo me. in tempo tu ce l'hai no, vediamo andiamo? A few later. Ciao ragazzi siamo appena usciti dalla cartoleria e abbiamo comprato il materiale per la scuola Poi vi facciamo vedere tutto e abbiamo comprato ovviamente tantissime cose E adesso sto andando a prendere lo zaino per me e Anastasia Ci vediamo dopo, ciao Two hours later. <ride> Siamo tornati a casa ma c'è qualcosa che non va Ma ciao Anastasia siamo tornati a casa sono una maestra cattiva. Eh? Che sei maestra? Sono una maestra attiva. Ma tu sei pazza! Siamo andati a comprare tutti gli accessori che servono per scuola e ti sei trasformata in una maestra cattiva. Ma Anastasia! Ciao, Ciao Vanessa! Siamo tornate a casa dallo shopping scolastico ma c'è qualcosa che non mi torna. Allora, dallo a me questo bastone perché eh, dammelo. Se volete che io ritorno domani a te? No, non sarebbe lavorare tutti gli ingredienti. Ragazzi, sto, io sono contentissima perché domani? No, sei tornata normale, vero ah, Mario. Gaia finalmente! Chi è Gaia? la nostra gattina. Non è vero, non è la nostra gattina, è la gattina che forse compreremo, ma prima dobbiamo fare le prove allergiche con Dani, Quindi domani sarà il primo giorno in cui conosceremo Gaia. E poi che... chiameremo? Se tutto andrà bene, Candy! Esatto! abbiamo deciso di chiamare la gattina se riusciamo a portarla a casa Candy vi piace come nome? scrivetecelo nei commenti ragazze oggi abbiamo comprato diverse cose sia per te Vanessa che per Anastasia oltretutto di Anastasia erano arrivati anche i libri quindi tu non li hai ancora visti non sei curiosa di vedere i libri? però aspetta Vanessa vuol farci vedere prima le sue cose allora Vanessa cosa hai acquistato? Molto semplice, che è questo, il mio astuccio, molto bello, sì, che di cui non ne avevi bisogno, però lo abbiamo visto effettivamente. Perché è quello? molto bello sì, e te l'ho perché... comprato. allora anche... Si sì, inizia da qui dove abbiamo queste penne dove sì, che... poi sostituiamo, perché non sono cancellate. Ma no, no, bene, puoi giocare tipo così? Ho qui. capito, ma non ci stanno le penne quelle tue eh, dove le mettiamo? o sposti queste e le metti nella tua no le metto qua vicino ci stanno guarda che lo rompi subito eh comunque qui abbiamo le penne abbiamo queste due matite sì, molto gialla bella. e rosa sì. poi abbiamo questo per il temperino dove mm. per svuotare oh, che bello a forma di libro ah, è, una gomma. è una gomma ma dai gomma mm. e temperino insieme o sono una gomma? no è una gomma molto carino, però non è un temperino adatto secondo me perché non ha il serbatoio per racchiudere eh no, qua, qua signo, sì. ma no, vabbè Va, da fai niente, fai qui, poi, se vai sopra il cestino puoi farlo, sì. tu puoi farlo? Sì. Dimmi amore, poi poi un attimo Ani, ah, okay. un secondo finisce di farci vedere poi questo bello anche il righello, sì. quanti ah, centimetri allora. è questo righello? 15. 15 è quello classico da 15 mentre per te me l'hanno chiesto da 20 e te l'ho dovuto comprare separatamente perché anche tu nel tuo astuccio ce l'avevi da 15 noi abbiamo uno scotch ah, ah wow questo sembra noi abbiamo uno scotch a casa e sembra lo e stesso male. vero? Sì. secondo me ce l'hanno rubato da casa no ce l'ho nel mio libro del tuo libro? Allora poi magari prima di andare a scuola lo tiriamo fuori così lo portiamo, lo mettiamo in cartella, ah va no. bene? No? No, io dico sai di serto. Sì. Ah, ok. ok vediamo questa la gomma dove c'è scritto LOL sopra. Sì, è molto carina, e morbida? Mm -hmm, bene, bellissima. molto bene Guarda, guarda, mamma prova. Sì. Faglielo provare ad Anastasia. Wow. Ecco, secondo me intendevano una gomma così della tua scuola, perché dicevano una gomma morbida, comunque. Grazie, grazie. Poi andiamo. Sì. Aspetta un secondo, amore, l'ultimo sì, poi ma... abbiamo i pennarelli che mi piacciono. Molto bello la la... come si apre eh, questo diario. Sì, a... Sì, a... Questo diario. Ho <ride> sbagliato. Poi abbiamo questi colori, mi piace un sacco sì. questo qua perché è lì. Va bene? Poi abbiamo queste matite che sono bellissime anche queste, sì, vero mamma? Guarda, stupende, delle matite così non le ho mai viste in vita mia. Sono tutte uguali le matite! Eh, vabbè, sì. È l'astuccio che bello, è strutturato bene, mi piace, che si chiude qua così, molto carino, brava! Sono facciamo vedere lo zaino nuovo di Anastasia oh, madonna santissima, l'hai già rotto secondo me lo zaino delle Barbie con le ali sollevalo un attimo, aspetta perché non si vede allora Anastasia tu faccio vedere il tuo e io fai vedere mie! brava, diglielo un po' se vai sempre allora, in no, mezzo io ho questa tasca qui e sì? c'è un'altra sì. hai visto? hai una tasca gigante se ci vuoi mettere la merenda il pranzo ecco, qui c'è un'altra wow. qui c'è un'altra un sì, sì che c'è guarda guardate Ani qua c'è un'altra un davanti tu non te ne sei accorta per mettere la merenda dietro le ali c'è una cerniera prova nell'altra ala è vero è vero qua mettiamo la merenda guarda vero? Ragazzi, qui poi, questa. poi qua, qua, qua dietro puoi mettere gli astucci e qua davanti certo magari sai per cosa? per, per allargarlo, per allargarlo. Ah, esatto eh, Quindi e poi qui po si può allargare, vedete? si sì, anche, poi lo eh, proviamo eh. acqua, poi lo proviamo amore, anzi sai cosa ti dico Anastasia? non si sì, no ma proviamo a metterci dentro i libri? così gli diamo un'occhiata a questi eh, libri eh. ma li voglio prendere adesso anche la, scuola, sì, certo. la cosa, prima si, prima guardate il mio vi faccio vedere ma faccio che me. bellino è di cuccioli allora, Oh, che super forbice poi cambiamo questo temperino e mettiamo quello nuovo che abbiamo comprato anche questo righello lo teniamo però nella, nello zaino mettiamo invece quello che ah, viene questa carta qui ma c'è cos'è? hai tolto la carta allora un secondo no sì si perché sta facendo vedere il suo astuccio ok Guardate la spitta bella, cosa c'ho scritto? Cuccioli amici. Cuccioli amici. Uh, bello, bello. Poi cosa troviamo qua? I pennarelli e i pastelli. Eh, sì, eh. Vedete che ce ne sono costi. Anche qua, qua ci sono i nostri. Ma dei massimo un ciò che non mi caddo dov'era ma sono vabbè. Va Metterò, parte. No. Metterò <ride> i colori belli con i belli, perché vedete che questi qui non è che sono tanto belli si toglie solo questi e me, si mettono oh sì, gli altri sì, amore anche, poi eh. quando andrai a scuola ci penserai magari yes. poi quando andrai a scuola saranno Guardate tutti più zampette. belli che belli eh, ci sono eh, le zampette che carini! Allora, adesso faccio vedere As... quello di Vanessa adesso facciamo vedere e cosa faccio allora, vedere cosa io. Io. Cosa va bene che oh. questo sacchettino, questi c'è, allora questi le squadre questa, questa è, è, la che è, la è la squadretta eh. e vi no. ah, viene fame vi dà un la se si è sciolta qui si è sciolta qui gli è sciolta qui si è sciolta qui si sciolta qui è sciolta mosso si è sciolta qui si è sciolta ne dobbiamo è un nome a è cagnolino eh. Pippo. questo Pippo. è il goniometro lo chiamiamo Pippo qui si è è la gomma di Anastasia perché... Non capirla No, no, no, lasciala. Un attimo Ah, però, sì, eh. sì, dopo l'apri, amore Allora, qui abbiamo le squadre Questo che non mi ricordo come si chiama e Questo poi... è il goniometro, queste sono le squadrette Mi piace anche questa penna perché ha i disegni qua sopra Non come questa che ha le strisce normali Quella è nera? Questa... Eh, sì con la mia Speriamo mia. che durino un po' queste perle. Ma eh, dobbiamo portarle tutte Tu Vanessa, avevi uno stuccino dove mettevi altre cose Dobbiamo fare un po' di ordine Sì certo, guarda lo vedo io da qua È là. Tu quello lì, là in alto Lo potresti utilizzare per mettere dentro quel qual Qualcosa ragazzi, ragazzi, in più Ho cambiato la L'hai già cambiata, amore. Mamma mia, come sei Mamma spiccata! Sai sì. già come si usa l'astuccio. Sì. Ani, ascoltami, ascoltami un attimo. Questa gomma qua io l'ho presa come ricambio. Devi tenere questa per adesso. Vabbè, ma poi ci pensiamo. Adesso facciamo finire Vanessa, ok? Allora, gli faccio vedere queste due stucchette. Le tue penne, sì. E adesso abbiamo questo quaderno felico, però wow Quanto che bello mio, no, no amore i tuoi quaderni sono tinta unita poi la mamma te li va sono a comprare ancora Sì, dopo guardate che belle toccare si si da tanto sai cosa sai cosa è che tanto ci metti sopra le copertine e tutto ciò ah. non si vedrà mai no. poi abbiamo un il koala molto bello Sì, sì sono belli da toccare sono in rilievo Ciao. Ma abbiamo il cappino oh no sai chi sembra Giuseppe vero? Guarda Giuseppe, ce l'abbiamo no. sul, sul quaderno. No, e poi è quello di de, la vacanza. Ah? Mm? Sì. A me piace sì. un sacco. Oh! Guardate! <ride> bellino. Questo è, no. t. sembra sì. et. E ti! E ti. È un cagnolino. E poi abbiamo. Questo spettacolare. Cos'è? Wow, il lupo. E poi Bello. abbiamo allora, queste che sono le. Queste sono le, le copertine. Sì. Ah, e abbiamo quelle sono eh. le etichette, ne abbiamo presa qualcuna grande, poi quelle piccine, ma di, di queste piccine ne ho già su qualcuna, eh? Okay. Dobbiamo etichettare tutto, eh, ragazze. Eh, sto provando a prendere adesso problematiche, tipo due cose. Allora, quando noi iniziamo la scuola, mamma resta un minutino con noi. Mezz'ora posso restare poi, ragazzi, con te. Quando io arrivo alla mia scuola, la mia classe, sono proprio lì davanti, sì. vicino a Vanessa. Siete attaccate. attaccate, così. Sei contenta, amore, così e hai un punto bella di bella riferimento. Arte, la amore. La ah no, il block note è per le brutte di testa. No, ma no, quando siamo mangiare, la incontro e la. Mm, probabilmente tu mangerai prima di Vanessa, eh. Allora, vi spiego una cosa tutte e due. Forse il primo mese o entro la fine di settembre mangerete ancora in classe, ma semplicemente perché stanno facendo dei lavori in mensa. Ok? Mentre <susurr> dopodiché dopo di mangerete mi in mi mensa. Mi allora. Sono sì, bellissimi metto... i tuoi, sai che ma io ma... Li... ma tu mi hai preso un altro di questo? Per Anastasia, probabilmente. Cioè. Però, ragazzi, ascoltatemi un secondo: c'è un po' di confusione. Anastasia, lo so che sei tutta eccitata, per te la prima volta, però se tiriamo fuori i quaderni insieme, non si capisce più niente. No, no, a me non li mettono Sì. Si... Allora, allora, Vanessa, ragazzi, ritira come... i tuoi. De, de. De. Sono bellissimi, Ani. Okay. Piano, amore, piano, che lo rompi. Guardate. Quello così. è un. Questo è un altro quadernone che servirà a qualcosa. di... Eh... E perché serve? Eh, si vedrà. Non certo. questa, è... questa è una copertina, hai tirato fuori anche una copertina, ti mancano le altre. C'è questa. Queste bello, sono bello. le copertine, sai a cosa servono? No, servono per coprire i quaderni. Sì. Ok, cosa manca? Niente? Sì, ancora. Cosa manca? Mancano ah, i tuoi libri, dici eh di Ani? di chi è? È uguale a di Vanessa. me di Vanessa? E' è di Vanessa. No, è tuo? Ma ah sì, ok per allora mettilo qua. Eh tanti quanti ne hai avuti ma tu. Che bello vedere. guarda che bello dire. è. Ti mi vedere io allora, sì, Ci piace? Sì. Questo fino alla terza. Ok questo qua è il libro di educazione civica e abbiamo già tutte e tre le serie quindi uno 2 e 3 Anche questo è educazione civica E questo invece va bene per tutte e tre le classi Prima, seconda e terza Vedi questo è il metodo Questa è matematica Mamma mia matematica ah, Vediamo, voglio vedere Piano eh, non rovinarli Matem Matematica, matematica Nastasia, che emozione 4-1, 5 ah, ti fa 4, Con le manine ma 5, sì. 2, cioè, <ride> no, 7 Anni ma sei emozionata <ride> Sì Vero? <ride> Anche io, il io il figlio mio figlio, mio. amore! Ancora! l'hai già fatti vedere? Sì, l'hai già fatto vedere. Ancora! Questo cos'è? In inglese? è No. Eh sì, è... Sorry Sì, questo è di inglese, Billy Box! Piano, Ani, piano. Daniel! Guarda cosa c'è scritto qua, Daniel, come il tuo fratellone. Daniel Alice. Questo è ancora di inglese, un altro di inglese. Date un altro tesoro. Non ci credo. Non un so. altro tesoro e questo è letture, no, mentre preso. questo è storia, geografia, scienze e tecnologia. No, Mamma mia! Anastasia, guardami un secondo. Mi Ma... sembra così. Vieni qua mi, una... sì. no, mi sembra così strano che va l'elementari. Non abbiamo finito qui, ce ne sono ancora. No. Ancora libri? Ma... No, ma questi non sono libri, questa è cancelleria e quaderni, no? I Libri sono finiti, grazie a Dio. Proviamo a metterli dentro lo zaino. Sì, ma dove è dentro? Ma chissà quanti compiti che ti daranno anche in prima? Ma no, Non Non penso proprio. Vediamo. In prima devono iniziare a leggere e a scrivere. Ani piano, sei troppo eccitata, non quelli amore, volevo provare a mettere i libri, allora stai provando a metterli, io volevo giusto capire la dimensione di questo zaino, secondo me non è, è qua, so, dietro, Quest... l'ultimo, brava, Quella lì, Ani, ok, qui secondo me ci possono stare, abbassano Vane? Sì, ok, sì, buono, sì. l'importante è che ci rendiamo conto che Mignone. non ho preso proprio uno zaino mignon perché avevo un po' paura. Allora ragazzi, non so se vi è tutto chiaro quello che vi stiamo mostrando perché Anastasia è molto eccitata e quindi sta facendo un po' di confusione. <ride> Ciao amore, è contentissima fortunatamente di... L'elementare speriamo in bene. E voi, quando avete iniziato la prima elementare, eravate contenti oppure no? Scrivetecelo nei commenti. Cos'altro hai trovato? Il mio temperino. Che bellino! È proprio bellino il tuo temperino. Poi cos'altro c'è, dovrebbe... il tuo niposca, hai voluto un, un evidenziatore, non un niposco, un evidenziatore e io te l'ho comprato così ce l'hai nell'astuccio. Nell il righello da 20 cm perché lo hanno chiesto e io l'ho voluto prendere nonostante quello che tu avessi comunque nello zaino ma era da 15 cm nel, nell'astuccio. Allora queste penne sono pure. Queste penne sono due eh, sì, eh? già cancellate. Eh sì. Allora, la maestra ha detto che all'inizio userete la matita quindi non le penne. Noi le abbiamo acquistate lo stesso, ma non verranno sicuramente utilizzate subito. Allora, poi una di queste era di Vanessa. Adesso Vanessa poi deciderà se regalartela, perché lei nel nuovo astuccio ne ha già due. Comunque la teniamo di scorta e chi ne dovesse aver bisogno la usa va bene? Mi voglio dire cosa ho già tre nuovi quelle di Vanessa. Come Vane? Come per... Ani? Non è mia. <ride> perché non è mia? Che... Io non ne avevo presa una anche a te. Guarda che te l'avevo presa. Eh. Le prendiamo di scorta. Chi poi ne ha bisogno le usa, d'accordo? Perché... Tantissimo questo sì amore ti piace tanto sai cosa dobbiamo fare dopo no. prendiamo una matita già usata sì, e, per... e lo proviamo con prima di leggere no fai tutto Lasciamo oh, dai. dai prima la gialla abbiamo già fatto tutto la mamma mi fa amore, non farti leggere amore ma stai tranquilla che adesso è tardi domani ti faccio leggere no. ma dove andiamo domani dove andiamo domani? a conoscere il gatto sai benissimo che domani non lo prendiamo eh. ma io sono emozionatissima lo stesso di vederlo e di coccolarmela tutto non le forti giorni mancano benizia alla scuola Mol pochissimi cinque giorni sei contenta ragazze abbiamo finito? no come no? siete sicure? no e cos'altro manca? la cartelletta di Anna ah manca ancora una, un sacchetto? si sì. dai ultimo sacchetto poi, sai cosa facciamo, Ani? Se magari Vanessa voglia e non è stanca, ci aiuta ad etichettare. Magari etichettiamo i libri, va bene? Sì, sì. Dai, almeno solo i libri. Questa è la cartelletta con dentro dei fogli trasparenti, ma sì, gialla, perché Anastasia ha la scelta gialla. Dobbiamo sola... scrivere anche qua Anastasia. Eh sì. Ok, non tirarmi fuori, amore, sono solo dei fogli. Questo è uno scontrino, è meglio che non gli diamo nessuna occhiata perché mi sono svenata oggi pomeriggio per tutto questo che abbiamo comprato soprattutto per lo zaino Barbie questo per chi è? questo è di Anastasia di te, per te non ce n'è bisogno perché mi sono avanzati a scuola, capito? capito? Non mettere il sacchetto in testa, è da quando sei nata che te lo dico. Ah, tu sei tornata maestra cattiva, allora maestra cattiva, sappi che arriverà una bambina tra pochi giorni più cattiva di te. E si chiamerà Anastasia. Allora, se vuoi ti dico come si chiamano le tue maestre, ma purtroppo non mi ricordo il nome di una delle tre. Dai, come si chiama? Si chiamerà... no, io ho una Stefania. No. Perché Stefania? No, una si chiama come la nonna. Ah Elisa. Elisa? L'altra si chiama come la figlia di Laura. Cristina. Cristina. Eh? E purtroppo non mi ricordo il nome dell'altra, mi dispiace. Ma ha parlato pochissimo, forse niente. Non c'è Stefania. Poi c'è Davide, che avete lo stesso maestro di religione. Di religione. Va bene, bimbe. Eh? cosa devo fare posso concludere il video salutare o mi, fai mi devo girare spiamola dallo specchio vediamo se riesco a spiarla vedo solo vanessa dov'è quella malefica nane-rottola? posso girarmi si e vieni sul tavolo paura non mi devi guardare ecco scendo Cosa? Così che mi fa. Così che mi fa. Ah! Anastasia, se tu mi dai una mazzata sulle gambe, ti arriva un calcio che tu a scuola ci vai senza denti. Ma non perché ti sono caduti naturalmente. Io mi avvicino. Anastasia? Va bene? super video, super pazzo perché abbiamo in famiglia una squibrazza un mentale mi stai facendo male, oltretutto ho preso la spina dentro la schiena per indietreggiare dammelo dammelo che adesso ti scuraccio io te ti metto nella cassetta dei pomodori insieme ai pomodori eh? alla sta. mamma mia ecco lo sai che tra un po' arriva il Natale tra pochi... La ah, tra pochi sconti, pochi... brava vola no. via ciao Anastasia Vanessa questo video finisce qui <ride> ma dove va? No. Ma vieni qua che facciamo i saluti ai nostri amici qualcuno la vuole adottare? Io comunque ragazzi scriveteci nei commenti ancora un Vabbè è ubriaca anche Vanessa <ride> Allora ragazzi, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale. <ride>